Oh, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti per questa presentazione eh, del nuovo libro delle tre persone che vedete là in alto, no? io sono qua in primo piano, abbiamo eh, Andrea Trentini, Giovanni Biscuolo e Andrea Rossi che ringrazio per questa loro partecipazione. Eh, Adesso spiegheremo perché siete qua sulla mia pagina, sui miei canali social, perché può essere un po' atipico, no, loro lavorano ambito, vabbè, in ambito accademico o eh, nell'ambito dell'impresa e dopo ci racconteranno un po' di loro. Eh, io come sapete ho una... Una vocazione un po' ibrida, anche io ho un piede nel mondo accademico ma sono un avvocato, faccio attività professionale classica come avvocato consulente, specialmente nell'ambito della eh, proprietà intellettuale, proprietà industriale con un focus sul mondo delle tecnologie eh, ed è per questo che io ho sempre contatti con coloro che si occupano di tecnologia sia dal punto di vista teorico, accademico sia dal punto di vista appunto, del, del mondo delle start up, delle imprese eh, che in Italia operano nel mondo della tecnologia però ho anche questa, questo strano vizio di fare un po' il divulgatore e di cercare di far conoscere eh, un po' di argomenti di, di, di, di interesse generale. Io sono partito con questa attività, sono partito con i, i, miei, i miei libri, le mie, le mie attività come, come autore, perché appunto dopo la laurea ho iniziato a scrivere, e da lì è nata l'idea di Raccogliere un po' di materiale divulgativo sui temi che a me interessavano e il più possibile spingerlo, spingere questo materiale, renderlo noto, renderlo eh, accessibile al pubblico, renderlo comprensibile al pubblico. Perché appunto parlare, il, primo, il mio primo libro era stato sulle licenze open source, quindi insomma temi di super nicchia vuol dire far capire il concetto di diritto d'autore, il concetto di, di licenza, di codice sorgente, di etica hacker e via dicendo e pian piano mi sono affacciato un po' a questo mondo, visto che era, era anche in un certo senso divertente riuscire a, ad arrivare ad un, a un pubblico più ampio anche con temi di, eh, di super nicchia e percepiti come molto molto tecnici. La stessa cosa avviene oggi, nel senso che oggi eh, io faccio solamente un po' da, da, da, da diciamo, da oste, no? padrone di casa che, che, che, che mette un tavolo, mette, raccoglie attorno a un tavolo delle persone, che però saranno loro a raccontarci un po' a darci un po' di spunti di riflessione. Non è, non è solo una presentazione, la, la presentazione di un libro, noi parleremo un po' degli argomenti del libro perché insomma, mi, mi limiterò io a fare un po' di, di spot pubblicitario alla collana e al libro, ma poi lascerò la parola agli autori per, per darci qualche, appunto, qualche informazione che può essere utile alle persone che ci seguono. Ringrazio tutte le persone che vedo collegate, e, e invito a fare, a fare domande, a fare commenti, nel, nel, non riusciamo a essere molto interattivi, però se scrivete nei, nei commenti noi vediamo e poi cerchiamo di rispondere il più possibile e di tenere il passo con i vostri commenti, anche perché siamo su due piattaforme in contemporanea, sia sulla mia pagina Facebook che sul, sul, sul canale YouTube, quindi è un po' difficile. Allora, io apro la mia presentazione slide, vediamo se riesco a fare qualche danno subito perché io sto registrando da qua, e esatto, ho qui una bella presentazione, eccola qui, e ehm, confido che si veda, e forse è meglio zoomarla un pelino, eccolo qua, così. E ehm, Allora, no, devo condividervi lo schermo per farla vedere giustamente, se no, allora condividi lo schermo così la vedete anche voi, e condividiamo il desktop, eccolo qua, così riusciamo a farla vedere anche a tutti i nostri ospiti. Allora io mi metto piccolino là in alto, così eh, come avrete capito stiamo usando Zoom come, come piattaforma principale, e mi metto, anzi, mi metto piccolino qua in basso, così mentre parlo vedete il mio faccino lì, lì di fianco. Allora, il titolo della, della, di questo incontro è, ricalca il titolo del libro, Cittadinanza digitale e tecnocivismo. La parola tecnocivismo mi piace un sacco eh, e eh, si sente tanto parlare di cittadinanza digitale eh, in questi ultimi tempi e dopo vi racconterò perché se ne parla tanto, eh, di tecnocivismo si parla poco, è un termine un po' più, eh, un po più forbito ma anche secondo me molto molto efficace. Eh, e poi il sottotitolo del libro che poi è anche il sottotitolo del nostro, del nostro incontro di oggi In un mondo digitale la cittadinanza inizia dai bit e eh, il, il logo che vedete lì sotto è quello dell'editore Le Edizioni che eh, eh, è la casa editrice appunto di Nicola Cavalli che doveva essere, doveva essere la, la quinta persona presente oggi ma ha detto che eh, ha degli impegni che si sono sovrapposti e poi che comunque avrebbe semplicemente fatto un saluto allora porto io eh, il suo saluto da parte sua e, e lo ringrazio per aver come dire, sempre, per accogliere sempre con, con, con, con la sua mh, come dire, nota apertura eh, editoriale l'edizione è una casa editrice che, con cui io sono riuscito a fare dei progetti interessanti nell'ambito dell'open access, delle, delle, delle pubblicazioni open eh, proprio grazie al fatto che appunto, il suo fondatore Nicola ha una certa visione aperta, e innovativa cosa che non è proprio così frequente eh, nel mondo dell'editoria italiana. Allora nelle slide io vi, vi metto qualche, qualche riferimento, adesso sbrogliamo subito la parte relativa a, eh, ehm, diciamo eh, al, alla promozione del, dell'iniziativa perché ci deve stare anche quella, vi spiego un po' perché eh, questo libro è finito in una collana che gestisco io, che, che, che, che ho fondato io, no? vedete qua ci sono i miei canali social perché oltre, oltre al, ai due canali YouTube e Facebook su, su cui state seguendo questa, questo streaming, ci sono anche Twitter e LinkedIn, avrei piacere che se, se qualcuno non ha, mai avuto, non ha mai avuto contatti con me e volesse mandare il contatto, io sono ben disposto a, a stringere nuove, nuove amicizie, soprattutto in questo periodo in cui non si incontrano le persone dal vivo, allora almeno i social diventano di soccorso e, su, e suppliscono. Però il logino che vedete là in alto è Copyleft Italia. È, il progetto, è proprio quel progetto di divulgazione che io ho avviato grazie sull'onda, sulla scia del, dell'entusiasmo della mia prima tesi di laurea, di tutto il materiale che avevo raccolto per la mia tesi eh, ehm sulle licenze open, licenze creative commons, le prime traduzioni di licenze creative commons che avevo fatto io, e quindi mi, mi, mi piaceva l'idea di poterle condividere, allora avevo messo in piedi questo sito web, che poi pian piano è cresciuto, adesso è insomma, più, più che quasi maggior maggiorenne, perché l'ho aperto nel 2000 e 2003 probabilmente, 2004, quindi sono 16-17 anni, e, e adesso è diventata una collana di libri, quindi, grazie poi alla partnership con la casa editrice le edizioni, abbiamo aperto una collana che si chiama Copyleft Italia e riporta in copertina, eh, nelle copertine dei libri, queste, questo loghino che vedete là in alto, in nero, Copyleft Italia. Il logo rosso che vedete a destra invece è il mio studio legale, l'ufficio, eh, il gruppo di giuristi eh, diciamo indipendenti che si che si presentano sotto questo unico cappello, questo unico logo che si chiama array, e fra cui c'è anche, anche un altro autore dei libri che vi mostrerò ora. Ehm, come dicevo la collana ha una regola fondamentale che tutti i libri siano sotto licenza libera, sotto una licenza Creative Commons, e che abbiano comunque un, legale, un legame tematico anche con i temi del cosiddetto copyleft delle licenze open. E, eh, ve ne faccio vedere alcuni velocemente, questi sono i miei, sono i, i, i, i miei cavalli di battaglia forse i più noti, quello sulle Creative Commons, Creative Commons manuale operativo e il mio manuale sul, sul copyright, sul diritto d'autore ehm, questi sono, uno l'ho curato io, non sono l'unico autore, quello sull'open access però ci sono altri, appunto, altri interventi, io ho fatto la parte, il capitolo giuridico come si può immaginare, ehm, però appunto, ci sono anche Elena Giglia, Valeria Scotti e Ivana Truccolo che sono del mondo delle biblioteche e quindi raccontano l'open access eh, dal loro punto di vista che è probabilmente il punto di vista più centrale e più importante, ma poi c'è anche Nicola Cavalli come coautore di questo fare open access perché nel fare open access è importante avere il punto di vista del, della casa editrice, di una casa editrice che spiega come mai è così masochista potremmo dire fra virgolette da mettere in piedi un'attività imprenditoriale in cui produce, con cui produce dei libri che poi possono essere scaricati anche liberamente, messi a disposizione con la licenza open, quindi il punto di vista del, di Nicola era interessante anche appunto come, come, sag, come saggio per capire qual è il modello di business che lui ha cercato di perseguire e poi eh, a destra, il, quello che dicevo prima, uno dei colleghi che fa parte dello studio Ray che vedete là in alto a destra, il logo rosso, che è Carlo Piana, che ha scritto un libro molto che, che io invidio molto, nel senso che avrei voluto scriverlo io, ma l'ha scritto prima lui, quindi vabbè, ormai non posso sovrappormi. Però, open source, software libero e altre libertà. Un'introduzione alle, alle libertà digitali, cioè è un libro in, in cui 5-6 capitoli eh, Carlo ci introduce a, eh, I principali temi, principali, le principali eh, estrinsecazioni di questo argomento, che è l'openness, open, diciamo, la, le tecnologie open, e Carlo lo fa anche da diciamo, un punto di vista abbastanza autorevole, perché sono anni e anni che si occupa come, come avvocato, ma anche come attivista di questi, di questi temi. So che alcuni di voi lo conoscono personalmente, allora. Ehm, Infine, visto che stiamo parlando di, didattica, scusate, di, di eh, cittadinanza digitale, che è un tema che interessa molto il mondo della scuola, ehm, questo che anche lì, io, io ho semplicemente partecipato come autore insieme ad altre 7-8 persone, è curato da Alberto Panzarasa invece, che è un eh, dirigente scolastico, che ha messo in piedi, eh, dei progetti molto interessanti di, di didattica innovativa, di didattica digitale, ha avuto dei riconoscimenti e, ehm... Questi siamo, sono un po' gli atti del convegno, di, una, di, un, di un convegno abbastanza importante che avevamo fatto nel 2017 e che era confluito poi, cioè gli atti, i documenti scritti in quel convegno erano diventati i capitoli di questo libro e qua raccontiamo un po' di esperienze di didattica, innovativa didattica 2.0, non si parla ancora di eh, cittadinanza digitale. E poi arriviamo finalmente, ecco, a Dulcis in fundo, al libro di oggi, nel senso che l'ultimo... Ehm, L'ultimo nato del, della nostra collana è proprio il libro dei nostri ospiti presenti oggi, cioè Andrea Trentini, Giovanni Biscuolo e Andrea Rossi. Vedete che ci sono anche due prefazioni illustri di due persone che conosco anch'io personalmente direttamente, eh, Matteo Ruffoni che è presidente di Wikimedia Italia e, e il buon professor Giovanni Ziccardi che insegna informatica giuridica a Milano Statale e, e con cui ho avuto appunto piacere anche io di, di, di, sì, insomma, di, di. Non ho, non, io non mi sono laureato in Statale, però ho fatto il corso, uno dei suoi corsi di perfezionamento, mi sono iscritto uno dei suoi corsi di perfezionamento in Data Governance. E, e, è un'edizione freschissima, perché vedete risulta novembre 2020, tecnicamente credo che l'edizione l'abbia messo eh, in, in distribuzione da venerdì 19, quindi dalla da seconda metà di, di novembre. La licenza è una Creative Commons by Attribution Alike by SA, quindi una di quelle licenze considerate tra le più open, e quindi questo fa onore a, a, agli autori che hanno scelto un, una licenza dal vero open e, e questo permette appunto di trovare il libro già, eh, anche se sono passati pochi giorni dalla sua pubblicazione, già in vari repository eh, open. Io l'ho messo personalmente da, da parte, su, sul mio... Canale Zenodo, sul mio profilo Zenodo, che è un repository molto, molto bello molto eh, performante per chi si occupa di ricerca, di, di università, di condivisione eh, di ricerca universitaria, di ricerca ehm, eh, diciamo in abito business, ma anche di condivisione di banche dati, di, di, di, di cosiddetti open data, di open resource data. Eh, lo troverete anche su Archive, eh, vediamo adesso se riusciamo a metterlo, se qualcuno della, della Wikimedia, di Wikimedia Italia ci, ci, ci aiuta a metterlo anche su Wikimedia Commons e vedrete che inizierà a circolare. Questo è il volume 1 tra l'altro, è il primo volume in previsione di un prossimo volume che dovrà completare il, il eh, diciamo, la rosa degli argomenti previsti ce lo racconteranno meglio dopo gli autori però io volevo introdurre un attimo l'argomento, non ho resistito, perdonatemi, ho fatto delle slide, eh, non, non odiatemi, sono delle brevissime sono proprio 4-5 slide sul concetto di cittadinanza digitale come dicevo prima eh, che, che iniziasse lo streaming con gli autori insomma, la cittadinanza digitale è sempre stata un po' vista come competenza dei giuristi eh, e lo vedo fare ancora oggi perché? Perché è, come dice questa slide, che ho preso semplicemente da Wikipedia, è una definizione proprio molto molto eh, introduttiva, molto da enciclopedia. La cittadinanza digitale è una estensione della cittadinanza tradizionale e quindi come materia eh, scolastica va a finire all'interno del più ampio calderone della cosiddetta educazione civica, materia che a volte insegnano i, i docenti di materie letterarie, ma più propriamente. Eh, di docenti che hanno invece una formazione giuridica o, eh, eh, o, o politologica eh, allora per cittadinanza digitale cosa intendiamo? intendiamo vedete la capacità di un individuo di partecipare alla società online come ogni attore ehm, scusate come ogni attore di una società il cittadino digitale deve, deve comportarsi come un portatore di diritti ma anche un portatore di doveri quindi questa classica eh, duplicità di, di, di rovescio della stessa medaglia diritti e doveri e fra questi ci sono anche quelli relativi all'uso dei servizi dell'amministrazione digitale, quindi molta dell'attività, dei rapporti col pubblico, con la pubblica amministrazione avvengono oggi attraverso il digitale, attraverso la rete. La situazione bizzarra e assurda che stiamo vivendo in questi mesi per colpa della pandemia ha in un certo senso accelerato questo meccanismo, e l'ha forzato e forse è uno dei pochi punti positivi di questa pandemia, però dall'altro lato ci vuole un maggior livello di consapevolezza da parte dei cittadini su questi diritti e su questi doveri, cioè su come, cioè quali sono i loro diritti come cittadini digitali ma anche come ci si comporta correttamente e, e, e opportunamente nei confronti degli altri consociati che fanno parte di questa città, di questa città virtuale digitale. La cittadinanza digitale quindi è un'estensione della cittadinanza tradizionale, fra virgolette, dovuta all'ampliamento dei mezzi a disposizione del cittadino per l'esercizio di alcuni suoi diritti e eh, per il rispetto dei, doveri, dei suoi doveri. Um, Cos'è che ha portato il tema della cittadinanza digitale a essere, insomma, di, di, di, di discussione, tema caldo di discussione negli ultimi mesi? È stata una nuova legge, ecco qua l'approccio del giurista, perdonatemi, una legge che ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica come materia a sé stante. No? Scritto così sembra, insomma, un po' disorientare perché alcuni diranno ma come ma l'educazione civica si è sempre insegnata a scuola? sì e no, nel senso che non ha, si è sempre insegnata ma è sempre stata lasciata come materia marginale di competenza di docenti con formazioni un po', un po disomogenee, invece adesso si è creata una, una materia a sé stante con dei docenti che devono essere qualificati specificamente su quella materia e come vedremo, come si vede da questa slide, nell'articolo 5 di questa legge, che è fresca fresca perché è dell'anno scorso, del 2019, si, eh, si dice che nell'ambito dell'educazione civica rientra anche una educazione alla cittadinanza digitale, vedete, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale, quindi l'offerta formativa erogata deve prevedere almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali. E parte un elenco, l'articolo 5 è fatto di un elenco, delle competenze che rientrano appunto nel concetto di educazione alla cittadinanza digitale. Ad esempio analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali, verissimo perché la rete ci mette a disposizione tutto, cioè, cioè di tutto e di più sulla rete, quindi non è più tanto un discorso di... Eh, memorizzare informazioni ma di saper scegliere quale tra, quelle, tra tutte quelle informazioni che sono facilmente accessibili quale è quella buona, quella che ci serve e quella affidabile eh, B interagire attraverso varie tecnologie digitali individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto eh, e poi C informarsi parteci e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali poi c'è il punto D, vedete, conoscere la, le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione di ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli delle diversità, della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali. Sembrano cose banali ma lanciano delle sfide non da poco. Eh. Ehm, creare poi il punto E, e abbiamo quasi finito, e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso i diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui, utilizzare e condividere informazioni personali identificabili eh, proteggendo se stessi e gli altri. E Infine il punto F e il punto G, cioè il punto F parla di conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicata ai servizi digitali eh, applicati dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali, la cosiddetta privacy, no? cioè un giro di parole per dire conoscere e avere consapevolezza della gestione della privacy, che è uno dei temi di cui io mi occupo nella mia attività professionale, e, e poi infine essere in grado di evitare, usando le tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico, essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali, essere consapevoli di come. Le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. Avete visto quante volte emerge il concetto della consapevolezza, dell'aumentare il livello di consapevolezza? Okay. Io mi sono occupato di una fettina di, questa, di, questi, di queste competenze, nel senso che nelle varie attività di formazione io ho tenuto ad esempio l'anno scorso eh, per una piattaforma adesso non nomino quale, per una piattaforma di, di aggiornamento professionale per i docenti, per il mondo della scuola, proprio un corso sulla cittadinanza digitale in collaborazione con un'altra docente eh, che appunto veniva più dal mondo dell'educazione della civica più classica, però io mi ero occupato della parte sul del rispetto del copyright online, la sicurezza informatica e il rispetto della privacy però appunto è una piccola fetta, vedete quante, quante altre estrinsecazioni, quante altre facce ha il concetto di cittadinanza digitale, e tra l'altro, come e chiudo con questo mio commento, questo è il tipico approccio dei giuristi, quindi anche io stesso mi metto e mi, e mi sono macchiato in questa nostra presentazione, di un approccio un po' retrogrado, fra virgolette, cosa ho fatto? Ho fatto 5 slide in cui ho proiettato delle norme, le ho lette, le ho commentate, è un approccio molto molto conservatore, eh, magari qualcuno si sarà già pure annoiato. Ho finito di parlare perché quello che ho notato quando ho poi aperto il libro dei nostri ospiti era un approccio molto diverso invece, io ho notato un approccio completamente diverso alla materia rispetto alle solite ai soliti libri di cittadinanza digitale, documenti che ho letto che partivano dagli articoli della Costituzione, partivano dagli articoli sul codice della privacy e quindi l'approccio era tipicamente legalese, giuridichese e poi cercavano di renderlo più comprensibile. Voi avete fatto un discorso abbastanza inverso, partite dai bit, che mi sembra questa, la. la da un lato, la provocazione e l'originalità del vostro lavoro e quindi, rispetto, se... Quello che vi ho detto vi è interessato, volete approfondire, qua ci sono i miei, canali, i miei canali social, possiamo rimanere in contatto in futuro, ma adesso lascio spazio ai nostri fantastici ospiti. Credo che anche loro abbiano una presentazione. Allora, forse prima di partire con la vostra presentazione, se volete dire qualcosa a commento o a chiosa di quello che ho detto io, o anche bacchettarmi perché ho detto delle cose banali, non, non, non particolarmente in linea col vostro approccio, siamo, siamo qua. <ride> se no, riprendo. Allora... Fermo la condivisione? Sì, sì. Ok, interrompi <ride> condivisione, eccola, così Quindi sono tornato in primo Perfetto. piano. Chi è che sta parlando? Ah, ok, prego, Andrei avete tutti i microfono Andrei. aperto. Esatto, allora, eh, sì, ho un, subito un commentino velocissimo a quello che hai letto. Mi è piaciuto tutto, eh, mi è piaciuto il come l'ha introdotto, perché effettivamente eh, quasi, quasi, mi viene da dire quasi che non ci siamo accorti di aver fatto un approccio diverso, perché è il nostro approccio però ci sta come tipo di discorso, eh, ho notato una piccolissima cosa ehm, che, che, permane, che pervade un po' tutto il libro. Eh. Quello che hai detto tu, quello che hai raccontato tu della cittadinanza digitale eh, con, con l'approccio legalese, è un po' sbilanciato. È sbilanciato, e suona sempre come, aperte le virgolette, il cittadino deve, il eh cittadino certo. deve sapere, il cittadino certo. deve... Ma scusa, mi viene da domandare, ma e APA e le aziende, e gli enti non devono fare nulla? Caspita, devono fare un sacco di cose per proteggere i diritti dei cittadini. Poi ci sarà anche il cittadino che dovrà premunirsi, conoscere, sapere, truscare, eccetera. Però possiamo anche ribaltare un po' di discorso. Sì, sì, sì, assolutamente. Tanto, no? Quindi c'è un ribaltamento sia dal punto di vista di, questo, di quello che stai dicendo tu, cioè dell'ottica da cui si guarda, ma anche esatto. del, dell'ottica scientifica, cioè io parto dalla, sì, dalla, sì, sì. dalla, la, dalla scienza doppia... giuridica che per alcuni non è nemmeno una scienza, voi partite invece dalla, dalla scienza dei bit, dalla conoscenza tecnica, tecnologica che sta, che, che sta alla base di tutti questi strumenti che, di cui il cittadino e la pubblica amministrazione dovrebbe, dovrebbero essere consapevoli esatto perché ovviamente noi siamo tutti informatici allora, quindi, eh, ecco diciamolo c'è un assente eh, diciamo un assente accidentale che è Fiorella Decindio che è la collega con cui io faccio il corso di cittadinanza digitale e tecnocivismo okay. che non è entrata in questo volume del libro ma scriverà la parte successiva probabilmente perché è il suo mestiere nel senso che noi abbiamo fatto questo corso da un po' di anni cioè dal 2012 11 giù di lì eh, e nasce appunto da queste due eh, facce della medaglia io ho sempre fatto la parte molto tecnologica quella dal basso lei invece si è sempre occupata della parte quella dall'alto quella cosiddetta partecipativa di cui fra un po' vi, vi, vi sciorinerò io anche qualche però slide però ecco, ovviamente. spieghiamola sta cosa cioè, il libro nasce da, eh, da un corso universitario un corso che avete universitario a Milano Statale che si chiama Cittadinanza Digitale e Tecnocismo esatto, quindi il titolo ricalca il nome del è corso esattamente quello del corso erano tanti anni che dicevamo dobbiamo raccogliere tutto il materiale che adesso utilizziamo al corso sotto forma di slide, articoli, eh, cose dette a voce, appunti, eccetera, e trasformarlo in uno barra due libri. Sono diventati barra due perché c'è tanto, tanto materiale, per cui eh, abbiamo iniziato con una prima parte, poi lo vedrete fra poco, eh, abbiamo iniziato con gli strati tra virgolette e quelli molto tecnologici e nel secondo volume ci saranno gli strati invece che potrebbero piacere di più a un legale nel senso che sono gli strati in cui si parla di partecipazione di voto digitale no? di tutte queste cose che sono invece più legate al concetto classico di cittadinanza digitale okay? noi stiamo partendo dal basso appunto ai bit e man mano ci muoviamo verso l'alto allora, Prima di andare con la, tua, con la tua presentazione sentiamo se gli altri due colleghi hanno delle annotazioni, certo. dei commenti da fare su quello che abbiamo detto finora. Andrea Rossi, Eccolo. posso? Sì. Ma una brevissima osservazione, quando hai citato di aver fatto delle attività recentemente anche nell'ambito di... Eh, un corso è da... sì, è un corso di formazione di aggiornamento professionale per docenti della scuola pubblica. Sì. Ora, no, non so se è pertinente al tuo caso, ma comunque diciamo, mi dà lo spunto per, per questa osservazione, perché corsi simili, iniziative simili, sono spesso proposte anche da aziende eh, di big tech, di grandi operatori del settore, senza stare a citarne, ma che comunque spesso si occupano di insegnarci a noi cittadini i nostri diritti. E questa formulazione mi mette un po' di inquietudine, perché i miei diritti, vorrei saperli anzitutto io, e una popolazione che eh, si trova a dover, acquistare i propri diritti dai fornitori di una serie di servizi che spesso questi diritti li annichiliscono, dipinge una situazione quantomeno sospetta, su cui eh, è importante intervenire. Anzitutto Suscitando la, il desiderio di consapevolezza che speriamo di aver suscitato, però lo vedremo Bene. dopo. grazie C'era una, una mano alzata da, da parte di Giovanni, ho visto male, sì. okay. Giovanni Biscuolo. Eccolo. Volevo fare <ride> sì. giusto un'osservazione un su una cosa che mi ha colpito delle slide che hai presentato tu, e, e, e riguarda la definizione di cittadinanza digitale, tu hai fatto vedere la slide dove si parla di. Capacità, di un, me lo sono annotato, capacità di un individuo di partecipare alla società. Io mi fermo qui, società. Nella slide si, si diceva società digitale. Per ora. Sì, perché, eh, sì, sì, sì. Allora, quelle, quella anche, distinzione... Come quella sai, distinzione? Quella, essendo quella definizione di Wikipedia, è probabilmente una definizione ancora poco matura. No? Wikipedia ha bisogno. Ha delle, ha delle voci che sono certo. molto belle perché sono frutto certo. di stratificazione, questa probabilmente è molto nuova però perché il tema cittadinanza digitale è arrivato al, agli onori della cronaca mainstream da poco tempo e quindi quella è proprio una definizione, ti assicuro che prima ho cercato altre definizioni in, in rete su altre dizionari enciclopedie online e, so. ed erano ancora peggio cioè sì. erano un, no, no, è, un po' è, più distorsi. è vero e da questo punto di vista è, in, è interessante il dibattito che, eh, che si, si deve sviluppare attorno a questo concetto. Non era per fare le pulci e la definizione di, di Wikipedia, ma eh, co come dire, poi nel libro cerchiamo di, di, di sviluppare un po' questo concetto. Ma non esiste poi questa grossa separazione tra partecipare alla società e partecipare alla società digitale, perché ormai. Il digitale fa parte della nostra vita quotidiana e della nostra vita sociale anche come cittadini che mh, partecipano alla vita politica, all'attività della, della, della cittadinanza. In senso, senso esatto, tu corto. E su questa definizione volevo eh, puntare, annotare, volevo evidenziare che sì la legge 92 del 2019 che tu hai citato eh, in un punto dice che il cittadino deve sapere usare la tecnologia ecco eh, poi eh, entreremo nel vivo ma eh, aggiungo che il cittadino eh, deve conoscere la tecnologia digitale per saperla usare bene perché non è eh, così ovvio e scontato, e spesso la tecnologia digitale è molto poco trasparente. Ok. Scusami, allora fra poco andiamo con la presentazione, però chiudiamo questo cerchio. Allora, eh, Andrea mi ha spiegato che eh, il corso lo, lo, lo tieni tu con Io, Fiorella Decindio con Fiore De Ciglio. De Ciglio. E, e i tuoi coautori quindi come, si sono, come sono saliti a bordo di questo progetto? Sono saliti a bordo perché ci conosciamo da tanti anni e siamo più o meno tutti, attiv diciamo, tu, no, tutti attivisti del software libero tra l'altro mi, mi stavo dimenticando una cosa interessante da dire a proposito e un plauso alle edizioni eh, noi non l'avremmo scritto se non fosse stato possibile pubblicarlo in cc quindi eh no, è certo. la scelta, cioè, <ride> sì, sì. Mh, siccome siamo tutti convinti della del bontà del, del mondo del software libero, e del, della conoscenza libera, non sarebbe uscito, cioè non sarebbe nato questo libro se non avessimo trovato un editore che avesse accettato la licenza CC. Quindi eh, ci conosciamo da tanto tempo, lavoriamo nel mondo del software libero, siamo ben o male tutti attivisti, eh, siccome questi temi che trattiamo nel primo volume sono molto tecnici e molto tecnologici, eh, la liaison è stata questa, nel senso che Fiorella è molto meno tecnologica, senza offesa per Fiorella assolutamente, eh, e si occupa di livelli molto alti in tutti i sensi. Lei è una filosofa, quindi... vero? è una filosofa eh, lei non lo so no, credo che sia una fisica onestamente. ah addirittura so okay. se... io pensavo fosse una filosofa della scienza ok sì sì sì, sì esatto e... come poi glielo chiediamo in un qualche incontro futuro non so. no ma eh, scusami quindi loro, loro due non partecipano al corso cioè vengono a fare lezione ogni tanto non no, li inviti no, no, no okay. hanno partecipato sono, solo sono al libro sono stati semplicemente dei contributor come si suol dire nel mondo libero e contributor al progetto ok come no, siamo eh, dei carbonari eh, del, software eh. del software libero esatto, <ride> esatto. Va bene. Abbiamo organizzato tante volte manifestazioni di vari Linux Day, queste cose qui, siamo, siamo tutti membri della stessa eh, regione. Va diciamo, la, no, la nostra storia parte da lontano ma concentriamoci sugli ultimi sì, sì, sì, quanto, un anno e mezzo di, di lavoro, lavoro, forse qualcosa sì. di più. Va bene, allora siamo pronti per la, la tua presentazione Forse, Stato. allora, se avvicini un po' il microfonino Andrea, perché tu sei, sì, sei, un, po', certo. sì, sei un po' basso rispetto a Così al... ecco. Sì, un po' meglio, meglio? esatto Sì, Va sì um, Allora Ok Bravo, io ti vedo già Perfetto. Niente, sta, sta già facendo vedere. tutto lui Quindi non devo toccare nulla Perfetto Si dovrebbe vedere Sì, sì, che sì Perché la ingrandisco un pochino Sì, no, così è un po' più piccola Così Ok Allora, parto col dire...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 No, mi, mi è arrivato, sì, mi, mi, mi, mi, no, mi piace, cioè, il dia di rifare ah, internet e dire, cioè, stavamo... Rifare internet è una roba bassa. Stiamo scherzando ma, da 40, 40 anni, rifacciamo tutto da capo, è interessante. <ride> Lo so, però... però è l'unico sì, modo, modo, eh. Non ci sì, sono sì, sì, sì, no, non Ma eh, vabbè, poi nel libro dettagliamo un po' dove sono i buchi no, di questa cosa. Ma attenzione, noi tutte queste cose non è che le sappiamo noi perché ce le siamo inventate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 conoscenza libera, quindi licenze libere per, per, per, per la documentazione, eh, per i media, mh? per i film, per la musica, mh? Per, quindi, per, per gli open data, i, i dati scientifici, open data, i dati della esattamente. scienza, soprattutto in questi giorni stiamo vedendo come la condivisione di dati della scienza è vitale. No? Cioè, allora, tu prima citavi Zenodo, allora io anch'io uso Zenodo ovviamente perché io raccolgo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 e, a, e alla catena di distributori autorizzati da, da John Deere. Mi ricorda molto l'approccio Apple anche, non c'è da andare da tanto lontano. Il, il, Apple ha seguito a ruota, diciamo John Deere è iniziato un po' prima mi sembra, eh, Apple ha seguito a ruota e tanti stanno facendo più o meno, stanno attivando meccanismi di questo genere. Un po' eh, per fortuna per esempio l'Europa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 E poi due livelli veramente partecipativi, consultation e democracy, che si differiscono soltanto, quasi, per tipo di contratto sociale che c'è fra l'ente governativo e il cittadino che partecipa a quel sistema. Così l'ho fatta velocissima. E adesso... Ma e non ci hai detto però quando ci sarà questo secondo volume? Allora, quando, per fortuna ho parlato con Fiorella e ha detto che eh, eh, si, è, si è sentita molto stimolata, per dirla con un eufemismo, L'uscita del primo volume, per cui ha detto che si metterà a fare il secondo. Noi speriamo entro la fine del prossimo anno, cioè entro la fine del 21. Non comprometterti, non No, no, no, mi comprometto, non l'ho detto. Non ok, detto. bene, allora puoi interrompere la condivisione dello schermo e ecco, siamo tornati, perfetto. Eh, dai, cioè, nel senso, sono, è già un po' di tempo che stiamo... Parlando e discutendo, e i due coautori vogliono aggiungere qualcosa su, su quello che, che è stato detto nella presentazione di Andrea. Prego. Io voglio... ah, prego Giovanni, fate prima Grazie, stavo, stavo aspettando che intervenissi, non sentivo, allora c'è stato quell'attimo di imbarazzo. No, io voglio dare due flash. Eh, due considerazioni veramente rapide eh, anzi tre eh, faccio un, un passo indietro Andrea quando eh, ha presentato le sue slide nel commentare eh, eh, il punto su rifacciamo la rete eh, ha detto che rifare internet non sarà dolore. io dissento non c'è nulla di doloroso in, in tutto questo la tecnologia c'è servono le risorse una volta che fatta l'analisi della situazione attuale ci siamo resi conto di quali sono le soluzioni tecnologiche adeguate per fare in modo che non, non eh, si ripeta anzi che non continui questa situazione un po' triste che, a cui assistiamo in Internet e per capire questa affermazione vi rimando alla, alla lettura del libro la seconda cosa è che eh, l'ha già detto Andrea eh, con il termine noi non siamo ludisti noi quello che mh, vorremmo far passare come messaggio se posso buttare questo flash è che noi non vogliamo meno tecnologia ma vogliamo una tecnologia migliore e speriamo che mh, da questo punto di vista l'approccio eh, chiamiamolo dell'arcobaleno, eh, della cittadinanza digitale, sia un interessante strumento di analisi per, fare, per migliorare la tecnologia, per, per eh, avviare un, un dialogo pubblico un pochino più approfondito e per quindi poi portare al miglioramento della tecnologia. L'ultima cosa che volevo dire è che tutto questo eh, non deve essere eh, un compito per individuale di ciascun cittadino perché messi tutti insieme queste cose sono veramente tante e nemmeno se i cittadini sono dei fenomeni hanno particolari competenze eh, questa cosa deve essere eh, sviluppata e portata avanti a livello di comunità a livello sociale e con questo ho Ottimo, finito grazie. Andrea? Sì, volevo aggiungere poche cose. Una rispetto al rifare internet, eh, anche io mi lascio a questa affermazione perché può dare l'impressione di, di essere delle itali. Eh, però eh, cercare di ottenere dei risultati, per esempio eh, la tutela della, della riservatezza, Faccio, ce ne sono tanti, ma cito solamente questo. Senza essere per alcuni aspetti radicali è ancora più vegetario. Cioè se io voglio avere un, un ambiente di elaborazione sicuro, ciascun compromesso pregiudica completamente la sicurezza. Quindi eh, essere radicali è costosissimo, non sempre ce lo possiamo permettere, ma su alcuni obiettivi non c'è mediazione. Questo deve essere chiaro. L'altra cosa che mi premeva a dire è che le contraddizioni rispetto a una piena eh, eh, cittadinanza digitale non sono dentro i libri e non sono in alcuni casi che citiamo nel libro ma accadono ad altri. Accadono tutti i giorni negli, nei contesti più diversi. Oggi, mh, due ore fa, mi è arrivata la risposta a un'email che ho mandato a un uh, importante centro di formazione con cui ho fatto... Ieri un corso, un, web, un webinar, eh, entro di formazione pubblico, ora non lo voglio citare ma insomma gli, gli pago tutti gli anni i diritti per dire. Eh, c'è stato un limite, al, era un webinar, quindi potenzialmente eh, pubblico infinito e c'è stata una selezione all'accesso, non capisco su, su quali basi. Eh, c'è stata una selezione rispetto allo strumento per l'accesso perché ho dovuto, vista la piattaforma che hanno scelto ho dovuto prendere un computer che avevo in cantina e installarci Windows perché con la mia macchina su Linux non avrei potuto accedere alla fine era una cosa interessante bisognava rispondere a un questionario di valutazione quello dico, su Google Forms per ottenere le slide quindi ho detto vabbè Riempiamo Google Forms e facciamo sapere a tutti le risposte che do, perché se no non prendo le slide. Le ho potute scaricare, non era indicato da nessuna parte la volendola condividere con Giovanni, il mio collega, <ride> Detto, eh, facciamo un test. Chiediamo se, se lo, lo posso condividere con i team, quindi non all'esterno per farci attività, con il team che sta lavorando su un progetto per cui ho fatto questo corso. Ho, mandato, ho fatto la mail e mi è arrivata la risposta che cita testualmente eh, le slide inviate a partecipanti che sono da considerarsi a titolo personale. Quindi non voglio mettere la croce sul centro di informazione, sul docente, sulla persona che mi ha risposto. Voglio mettere in evidenza che siamo in un clima culturale che sta cambiando lentamente. Tu, Simone, citavi prima i... Gli enormi progressi che abbiamo fatto sulla percezione degli open data con la pandemia. E ce lo stiamo portando a casa questo risultato e siamo tutti contenti, ma sono tantissimi ancora i passi da fare. Per esempio, nella percezione che se vogliamo innovare anche da un punto di vista di potenziale economico, di ricchezza della nazione, i nostri presupposti, la conoscenza deve essere davvero condivisa. E anche qui non ci sono mediazioni se una docente che tra l'altro avrà fatto gratuitamente questo corso avrà eh, ammesso insieme da fonti eterogenee le sue 97 slide pubblica un contributo che diamine che, che sia pubblico davvero non pubblico per qualcuno chiusa tra l'altro aggiungo cioè in realtà con la pandemia è aumentata la percezione del problema Open Data, ma non è che sono aumentati davvero gli Open Data, nel senso che adesso, se ci fate caso, c'è proprio in questi giorni una campagna di sensibilizzazione sul fatto che i, i dati quelli offerti dal Ministero della, della Salute sono offerti con una licenza vecchissima, una licenza che è una No Derivatives, quindi non consente di fare tutto quello che in realtà si deve fare con gli Open Data, cioè macinarli e tirar fuori cose. Esatto, il DNC può disturbare in questo caso, può disturbare fino a un certo punto, ma non no derivati su, su dei dati, non ha minimamente eh, senso. Certo. E, eh, e non solo, vengono forniti spesso in un formato PDF. Quindi eh, eh, Benché il PDF sia un formato aperto dal punto di vista delle specifiche, però non è aperto dal punto di vista della tecnologia, che, che, del, del suo essere machine readable. Eh, eh. E vabbè, quindi abbiamo fatto un piccolo passo avanti ma il passo definitivo lo dobbiamo ancora fare bene ehm, ci sarebbero tantissime cose cioè avete toccato tantissimi temi per me molto molto cari ma vedo che il tempo è già, già ben, è già andato avanza. molto molto possiamo avanti. dire che questo è l'inizio del futuro dibattito. Sì, sì, no, nel senso che allora eh, spero si svilupperà. Eh, eh, fossimo in un periodo un po' più come dire, favorevole. Eh, eh, potremmo anche già pensare a organizzare una, una lezione da qualche parte trovarci dal vivo, spero che arriverà l'occasione il prima possibile perché non se ne può più di fare le cose su Zoom, diciamolo chiaramente eh, però vabbè in mancanza d'altro va bene così è venuta molto bene, sono, sono contento ho visto che sono arrivati un sacco di commenti di, di, di, di, di domande adesso pian piano ci mettiamo lì e rispondiamo e, e, e grazie a voi, grazie per, per l'iniziativa e per per aver accettato la mia, la mia proposta grazie. grazie grazie ciao a tutti, arrivederci, alla prossima eh. grazie